Prova, si sente? Prova. Sì. Allora, e grazie a tutti voi che siete qua uh, stasera, uh, è veramente un piacere come diceva uh, Gabriele vedere così tanta gente qua oggi. E io oggi sono qui in relatore in, diciamo, in qualità di intervistatore, traduttore, dopo relatore, quindi se mi impappino un po', perdonatemi. Eh, però mi fa particolarmente piacere che ci sia qua Warren Mosler con noi questa sera, eh, soprattutto perché per noi che seguiamo la teoria monetaria moderna, la MMT, ormai da diverso tempo eh, è veramente un piacere poter iniziare è quello che auspichiamo essere diciamo, l'inizio di un percorso fuori da questa notte lunga e buia in cui siamo piombati eh, ed è veramente un piacere poterlo fare insieme a lui. Quindi, lo ringrazio nuovamente. Grazie per essere qui oggi, Warren. Thank you for the invitation. E uh, diciamo La prima domanda che gli vorrei fare è quale sia, uh, secondo lui, diciamo, il pensiero unico oggi, il pensiero unico è uno dei temi di questo incontro, oggi si manifesta soprattutto in campo economico. E quindi la prima domanda che chiederei a Warren è quali sono i vincoli, innanzitutto di natura psicologica, i dogmi economici, che ci impediscono di costruire un'economia della prosperità. So, Warren, my first question is, uh, groupthink nowadays manifests itself uh, first and foremost in economic theory. So what, uh, what do you think are the economic myths that continue to prevail today and that continue to be an obstacle to economic prosperity? Okay, so the, there's one myth that MMT has uh, been overturning fairly successfully. Do you want to? Okay, and every member of parliament has had the understanding that they have to get money to be able to spend. They have to get money through taxing or borrowing to be able to spend, okay? And that is a myth, okay? In fact, uh, if you look at central bank accounts very closely, all the funds to pay taxes, all the euro to pay taxes, ultimately come from the central bank. Okay, and so the system works sort of in reverse as the way all the mainstream models had assumed it, it worked. Il primo mito che, uh, che sfata la MMT è l'idea è che... Le si sente? No? Sì. Il primo mito che, uh, che sfata la MMT è l'idea che uh, le tasse servano a finanziare la spesa pubblica e che quindi i governi debbano prima procurarsi i soldi tramite le tasse e che solo in un secondo momento possono spendere uh, i soldi, in realtà se noi andiamo ad analizzare il funzionamento delle, uh, delle banche centrali, come funzionano uh, funziona i moderni sistemi monetari, vediamo che in realtà ogni singolo euro che viene utilizzato per pagare le tasse è stato precedentemente creato dalla dalla banca centrale nel caso europeo dalla BCE. Yeah. So w once you understand that the way the system works is that the taxpayer needs the government's money to be able to pay taxes, you look at it uh, completely from the other side. Now the institutional structure in the European Union has obscured that to some degree, but when you look at it very closely and look at all the accounts, it's the same as any other uh monetary system in the world. Quindi è fondamentale comprendere che i contribuenti hanno prima bisogno che gli vengano forniti i soldi dallo Stato, dalla banca centrale, prima che loro possano avere i soldi per pagare le tasse. Quindi il rapporto è esattamente inverso a quello che si ritiene solitamente essere. Nell'Eurozona c'è diciamo, un'architettura istituzionale un po' particolare che ha oscurato ulteriormente questa. Questa è realtà, ma di fatto anche nell'Eurozona il funzionamento di base uh, del sistema monetario è lo stesso. So, let's look at what happened on day one of the Euro, some 20 years ago. Quindi, immaginiamo, cerchiamo di, uh, di, di, di, uh, di immaginare cosa è successo nel primo giorno che è stato istituito l'Euro, 20 anni fa. One day everybody has lira in their account and the next day you have euro. What happened? Tu un giorno avevamo tutti le lire nei nostri conti in banca e il giorno dopo uh, avevamo al posto delle lire degli euro. The central bank bought your lira. They paid the rate that was fixed at the, so they bought your lira at that exchange rate. Sostanzialmente la banca centrale ha comprato le lire, le lire al tasso uh, di cambio vigente. So the liro is gone and now you have unaccount with euro in it. That's what the... Bank used to pay you for your lira. Quindi ci siamo ritrovati uh, da che avevamo un conto in banca in lire ad avere un conto in banca in, in euro. E quegli euro sono uh, come dire, i soldi che la banca centrale ha utilizzato per comprare le vostre lire. E adesso avete bisogno degli euro per pagare le tasse. If they hadn't done that e you had to pay taxes in euro non you you you'd be in serious trouble. Mm. ovviamente se l'avessero fatto, uh, se avessero istituito il pagamento delle tasse in euro senza darvi gli euro, ma lasciandovi solo con le lire, ovviamente avreste avuto delle serie di difficoltà a pagare le tasse. E quando pagate le tasse, l'unica cosa che succede è che degli un certo ammontare di euro viene sottratto dal vostro conto in banca. Those get by e quei depositi vengono uh, nuovamente riempiti di euro grazie alla spesa pubblica. Ok? So, the first thing that happens is there are existing tax liabilities. So you need the euro to pay the tax. Quindi il primo punto da comprendere è che avete, tutti noi abbiamo delle passività in, in euro, delle tasse da pagare in euro, e abbiamo bisogno di euro per pagare quelle tasse. Quindi si è disposto a lavorare in euro per ottenere i soldi che servono per pagare le tasse. Ora government può spendere euro per persone e i e servizi che il governo adesso può spendere euro per diciamo, fare le cose che ritiene, che, che ritiene necessarie, per comprare i beni e i servizi di cui ha bisogno e anche per impiegare uh, la gente. E questo è quello che ci permette di avere i soldi per poi in un secondo momento pagare le tasse. Quindi so like use the word sequence, sequenza che descrive ogni sistema monetario del mondo. Quindi io mi piace usare in particolare il termine sequenza che aiuta a capire bene il funzionamento di tutti i sistemi monetari al mondo. First there's tax liabilities which cause people to need paid work to be able to pay their taxes. And I just think about a tax on your house. I know you don't have that here. But just to understand the model. First there's a tax on your house, just for example, uh, so that everybody now needs euro to be able to keep their house. Quindi eh, tutto parte con una passività in euro che diciamo, ci mette nelle condizioni di dover lavorare per procurarci eh, gli euro con cui pagare le tasse. Quindi immaginate che vi venga posta diciamo, una tassa sulla, sulla casa. Adesso voi dovete procurarvi un certo montare di euro per non perdere la casa. Chi cerca lavoro e non lo trova viene definito disoccupato. So the of the tax is to Quindi lo scopo delle tasse è precisamente quello di creare disoccupazione. That allows the government to then hire the people that the tax caused to be unemployed. E questo permette al governo poi di impiegare, di assumere le persone che la tassa ha reso disoccupate. So the government hires people in public health, public education, public safety. Quindi il governo adesso può impiegare persone nella sanità, nella, nella sicurezza, nell'educazione, nel, nell perché ci sono delle persone che sono disoccupate per via della tassa che è stata precedentemente imposta. E l'ultimo passo della sequenza è che la gente viene pagata e così ottiene i soldi per poter pagare le tasse. So what quindi quello che succede veramente è usually too large. Il problema è che spesso la tassa è troppo ampia, è troppo grande. Quindi si creano troppi disoccupati, molti più disoccupati di quelli di cui ha bisogno il governo that don't get hired by the government they remain as residual unemployment e quando questo avviene non c'è molto che quelle persone possano fare quelle persone che, vengono, che, che, che sono costrette a essere disoccupate non c'è molto che possano fare per uscire dalla loro condizione di disoccupazione and because of that tax unless the government increases spending and hires those people to increase public services or lowers the tax the unemployment will stay there forever e a quel punto, a meno che il governo non faccia due cose, o aumenta la spesa pubblica, e quindi diciamo, acquista più beni e servizi e anche più manodopera e quindi permette a queste persone di essere uh, impiegate, o riduce uh, le tasse. Se il governo non fa nessuna di queste due cose, se non aumenta la spesa o e non riduce le tasse, quelle persone inevitabilmente rimarranno disoccupate. Ok. Now, the other thing to remember is that an economy needs a basic money supply. There has to be money in the economy for it to work. Un altro concetto fondamentale da capire è che qualunque economia ha bisogno di un'offerta di moneta, c'è cioè bisogno di un'offerta di moneta uh, continua nell'economia nell affinché essa possa funzionare. So taxes, spending, Quindi quando il governo spende più di quello che tassa e quindi si viene a creare quello che solitamente viene definito un deficit pubblico, questo crea un'offerta un di moneta, una, un, un aumento della moneta circolante nell'economia. Do, do I have a minute to tell the story of Pompeii? Pompei? Sure. Ok. My wife and I were in Pompeii on a tour a few years ago. Io e mia moglie eravamo a Pompei per, per un viaggio qualche anno fa. And the guide showed us these coins they had found in the ashes, what would have been in somebody's pocket or what would have been in, under the mattress. E, e, e la guida ci ha fatto vedere una moneta dicendo che questa era una moneta di, uh, dei tempi di Pompei che era stata rinvenuta lì sotto le macerie. E ha detto che Pompei era nice un modo molto bello di vivere perché si collettivano queste coins per taxi e poi si pagavano per avere un servizio pubblico in sanità, in pubblico sicurezza, in pubblica e, e, e la guida disse che era una gran bella città in cui vivere perché queste monete venivano raccolte tramite la tassazione e poi venivano utilizzate per finanziare tutta una serie di infrastrutture pubbliche, uh, quindi bagni pubblici e, e così via. E quindi ho, ho dovuto alzare la mano e dire mi scusi ma credo che sia il contrario, qualcuno avrà dovuto uh, dargli quelle monete. L'avrà dovuto dare quelle monete ai cittadini affinché loro poi potessero utilizzare quelle monete per pagare le tasse. E lui dice, no, no, no. tu raccogli le tasse e poi paghi le persone. E lui dice, no, no, ovviamente funziona al contrario, prima raccogli le tasse e poi paghi. So I said, Where did the coins come from? E Quindi gli chiesi, ma e da dove venivano queste monete? He said, the made them. Lui dice, l'ha fatto il governo. E le persone da dove prendevano queste monete per pagare le tasse? E a quel punto anche lui fu costretto ad ammettere beh eh, sì sicuramente li avranno prima pagati e poi avranno successivamente raccolto quei soldi tramite le tasse perché non, po non poteva funzionare in nessun altro modo. Ok, this is a true story. He grabs his head and he goes "No, no, no, no, no" and he walks away. E a quel punto però, diciamo, <laughs> si prese la testa fra le mani eh, gridando "No, no, no" e se ne andò via uh, camminando perché gli sembrava un concetto appunto inconcepibile. He, he wouldn't talk to me again for the whole tour. E per il resto del, del viaggio non mi ha più rivolto la parola. But they found 20,000 coins in the street last I saw. <clears throat> Eh, a quanto mi pare hanno trovato 20.000 monete uh, per strada tra le macerie di Pompei. That was the money in Pompei. Quella era l'offerta monetaria ai tempi di Pompei. How did it get there? Come, è arrivato, come ci sono arrivate quelle monete lì? people came to work, earned coins, some they kept, and some they used to pay tax. Ovviamente la gente lavorava, riceveva veniva pagata con quelle monete e poi utilizzava una parte di quelle monete per pagare le tasse. The spent more than they e questo poteva avvenire perché il governo, diciamo, quelle monete erano lì per terra perché ovviamente il governo spendeva più di quanto non ritirasse tramite le tasse. Questo maybe, lasciava delle yeah, monete in circolazione. Magari, come dire, il, uh, i cittadini pagavano 80.000 uh, monete di tasse ogni anno, ma ricevevano sotto forma di pagamento 100.000 monete. E quindi questo vuol dire che il governo spendeva 20.000 monete in più di quante, uh, di quante ne tassava e quindi questo è quello che si chiama spesa in deficit. Il deficit quindi era di 20.000 monete e come ci si sarebbe aspettato hanno trovato 20.000 monete per strada perché il deficit come dire eguaglia uh, alla, perfe alla perfezione quella che è l'offerta monetaria dell'economia. Questo rappresentava un problema per il governo? Assolutamente no. In fact, if people came to earn more money so they could have more savings, the government's fine with that. Why what's the problem? Infatti, se, se, se la gente voleva uh, diciamo, risparmiare ancora, ancora di più, questo non era un, pro un problema per il governo. They offer jobs to anybody who want them. If people got paid, they did one of two things, they paid taxes or they saved the money. There's nothing else you can do. La gente lavorava e poi, come dire, una parte di quei soldi li utilizzava per pagare le tasse e un'altra parte di quei soldi li, li risparmiava. It's the same thing today. Oggi funziona esattamente allo stesso modo. But instead of money mm -hmm. in the street, we keep it in bank accounts for the most part. Ma i soldi invece di stare per strada stanno per lo più all'interno dei nostri conti in banca. Tecnicamente, today the street is government securities reserves, which are balances at the central bank, and actual cash in circulation. Those three add up to the public debt. Those three are the money in the street, the money supply for the entire economy. Oggi funziona un po' diversamente, ma il concetto è lo stesso. Oggi diciamo quei soldi non, non, non vengono più tenuti diciamo, sotto forma di, di moneta fisica, ma vengono tenuti soprattutto sotto forma di obbligazioni, di riserve bancarie e una parte residuale sotto forma di contanti. L'ammontare diciamo, di queste varie forme di moneta è ciò che costituisce il debito pubblico. Pompei non aveva un Non esisteva la disoccupazione a Pompei. If people were showing up for work to earn the coin e the government ovviamente se la gente si presentava dal governo chiedendo di lavorare uh, ovviamente se il governo aveva bisogno di impiegare delle persone semplicemente le impiegava e finiva lì if they didn't want to hire them they were smart they were very aware it was because the tax on everybody's house was too high se non volevano impiegare quelle persone, eh, allora comprendevano bene che il problema della disoccupazione è che le tasse erano troppo alte. For work than they wanted, so they make a In quel caso si rendevano conto che le tasse erano troppo alte, creavano un eccesso di disoccupazione rispetto alla manodopera di cui aveva bisogno il governo, e a quel punto semplicemente facevano un aggiustamento. They That's the e semplicemente si sarebbero limitati ad aggiustare il rapporto tra spesa pubblica e tassazione avrebbero come dire modificato il livello del loro deficit pubblico il deficit quindi non era un limite diciamo, divino imposto da qualcuno ma era allora come lo è oggi un semplice strumento di politica economica e just like you everybody in pompeii knew exactly how this no pompeii come funzionasse non sistema but today that knowledge has been lost. oggi purtroppo questa consapevolezza è stata persa it's a confusion of accounting and all kinds of names and terms and financial you know, nonsense tutti questi tecnicismi, questi termini complicatissimi, questi numeri non fanno che oscurare quella che è la realtà del funzionamento dei sistemi monetari. Okay, I think, I think Quindi penso che almeno adesso abbiate capito qual è l'origine, la, la, la fonte di base della disoccupazione now, in una società e come eliminarla. La European Union ha una lezione molto importante l'anno L'Unione Europea ha imparato una lezione molto molto importante l'anno scorso. Quello che fino a poco prima era un limite, il famoso limite del rapporto deficit-pid del 3%, si trasformò molto rapidamente in uno strumento di politica economica. Ma non per via della disoccupazione, non per risolvere la disoccupazione, ma ovviamente per via della pandemia da Covid. Italy to run 11 deficit. Ma nonostante ciò hanno permesso all'Italia di uh, incorrere in un deficit pubblico dell'11%. And now all the economists have the data that show it ha the economy substantialmente. And it aiutato a mantenere l'employment from going up in this caso. Uh, ed è ormai evidente a tutti gli economisti che questo aumento del deficit ha aiutato a diciamo, stabilizzare l'economia e sicuramente ha aiutato ad evitare che la disoccupazione aumentasse ancora di più. The currency did not collapse and you did not get inflation like they all feared. La, la valuta, il valore della valuta non è assolutamente crollato e, e, e soprattutto non c'è stata l'iperinflazione che tutti, uh, che per anni ci hanno raccontato, sarebbe stata la conseguenza di una spesa in deficit così alta. They have learned that they can use the deficit as a policy tool and don't have to have some limit set 30 years ago ruling the, the European Union hanno capito che il deficit può essere utilizzato come strumento di politica economica che non c'è nessun motivo per rimanere agganciati a dei, limiti, a, dei, a, dei, a dei limiti che sono stati creati 30 anni fa in un contesto completamente diverso. La domanda è, a questo punto la domanda è, utilizzeranno adesso questo strumento a beneficio dell'Unione Europea? Una delle cose che abbiamo Talking about since the beginning with MMT, is our proposal is to use this deficit as a policy tool instead of a arbitrary limit. E una, una delle diciamo, cose che l'MMT propone fin dall'inizio è appunto esattamente questo: di utilizzare il deficit non come un limite, ma come uno strumento di politica economica. All their professional economists are now telling them, yes, you can use this as a policy tool. Whether they do it or not, I, I can't tell you. Adesso diciamo, tutti gli economisti seri uh, riconoscono e, come dire, uh, che, che, che, che il deficit può essere utilizzato come strumento di politica economica. Se poi i decisori politici lo faranno, ovviamente quello è tutto un altro discorso. Se lo utilizzano proprio come strumento di politica, l'Unione europea può diventare una delle regioni più prosperi del mondo. Se scelgono di utilizzare il deficit come strumento di politica economica l'Unione Europea può diventare in pochissimo tempo una delle zone più prospere al mondo. Allora, eh, Alessandro Di Battista prima ha parlato, ha parlato dell'importanza dell di, uh, di schierarsi, di prendere, di prendere posizione. E, quindi prima di fare delle altre domande un po' più uh, tecniche uh, a Warren Moser, vorrei, vorrei chiedergli come, uh, quanto è stato difficile dover uh, diciamo, prendere una posizione e difendere la MMT uh, di fronte diciamo, ad anni e anni di, uh, di derisione di scherno, di... Uh, di, di, di, di, di atteggiamenti assolutamente sprezzanti da parte dell'establishment economico, uh, quindi insomma, mi interesserebbe sapere da lui quanto, quanto è stato difficile proprio uh, affrontare questa chiusura totale da parte dell'establishment nei confronti dell'MMT fino a, in realtà fino a relativamente poco tempo, poco tempo fa. So um, Alessandro Di Battista earlier was talking about the, the, the importance of, uh, of, of, of defending your ideas, of, of sticking up for your ideas. So how hard was it for you to, to say these things and to stick to these ideas for so long? For, what's it how long has it been now, what, 30 years? 30 years. Uh, but throughout most of which MMT has been disparaged, laughed at, yeah. ignored, yeah. Uh, by the mainstream economic establishment. So how, how was it you know to uh, to stick to your ground in the face of such intense opposition and de derision even yeah so uh and it's actually a little worse than what you're saying I i've been saying for 30 years and i wrote published a paper in 1997 about how they have the rate thing <coughs> in realtà diciamo, la situazione è, anche, è stata anche peggiore di come l'hai descritta tu Um, diceva io nel 1997 ho scritto per esempio un paper in cui, ho, in cui spiegavo come uh, il nostro modo di, di ragionare sui tassi di interesse è completamente sbagliato. Yeah, so uh, and that in fact the proper policy would have a permanent zero rate, which they happen to have today. So they're getting that right. E in quel, in quel paper scrivevo che la, la, la, la, la, la politica corretta in termini di tasso di interesse è quella di mantenere il tasso di interesse allo 0% che è esattamente quello che stanno facendo oggi. But, but at the time, 30 years ago, oh, this would be hyperinflation, the currency will collapse. And I was saying no, it makes currency stronger e it lowers inflation. And... E diciamo, 30 anni fa, ma appunto anche fino a poco tempo fa, la risposta di, di tutto l'establishment economico era no: portare i tassi a zero provocherà. Uh, provocherà inflazione e farà uh, svalutare la moneta. Io invece dicevo che era esattamente, esattamente l'opposto. Una politica di tassi di interesse di di uh, dello 0% avrebbe rafforzato la valuta e avrebbe fatto scendere l'inflazione. And I've done all the theory and all the mathematics so that and there've been central bank papers supporting me now in the last 2 years with the idea that if you raise rates you actually cause inflation and make it worse. It <clears throat> E adesso ci sono uh, addirittura dei paper pubblicati da, uh, da banchieri centrali e da banche centrali che, mi, che, che dicono esattamente quello che dicevo io 30 anni fa: ovvero che in alcuni casi uh, aumentare i tassi di interesse fa aumentare l'inflazione, non la fa diminuire. Yeah. Sì, è importante eh. che le banche centrali comprendano che raggiungere i tassi fa l'inflazione peggiorare, in questo modo non li a zero. They will never raise rates. E invece they should do. Questo mi conforta un po' perché vuol dire che se le banche centrali hanno capito che alzare i tassi di interesse è inflazionistico, molto probabilmente, uh, o comunque è più probabile che lasciano i tassi di interesse allo 0% come è giusto che facciano. And the other thing we talked about 25 years ago at a Bretton Woods conference in New Hampshire was that the central bank has to guarantee the debt of the member nations or the banking system will fail. E un'altra cosa che discutemmo a una uh, Bretton Woods uh, 25 anni fa in un uh, in un incontro di economisti MMT è che la banca la banca centrale deve per forza di cose garantire il debito pubblico degli stati. And that's exactly what happened and Mario Draghi saved the system by his do whatever it takes to prevent default in 2012 and so now the central bank guarantees all the member nation debt and that's the way it has to be e uh, questo è esattamente quello che è successo col famoso discorso, il famoso whatever it takes di Draghi del 2012, dove sostanzialmente la BCE ha, diciamo, ha, ha, ha fatto proprio il, la responsabilità di garantire il debito pubblico degli Stati membri. Questo ha evitato il collasso dell'Eurozona, ma uh, come dire, non, può, non può che essere così. Quindi l'Unione Europea è molto molto prosperità. Quindi l'Unione Europea, come dire, potenzialmente è vicina ad essere prospera. Diciamo attraverso um, diciamo, molte delle cose che sono state fatte nel corso della pandemia, quindi politica di tassi di interesse dello 0%, Uh, utilizzo del, del deficit come strumento di politica economica e uh, diciamo, garanzia del debito pubblico da parte della Banca Centrale, tutte cose che sono state fatte nell'ultimo anno e mezzo diciamo che fanno, uh, potrebbero far, far ben sperare sul futuro. However, I last I saw four of the Però l'ultima volta che ho controllato c'erano addirittura ben quattro paesi, uh, quattro Stati membri che non vedono l'ora. Di tornare alla regola del 3% del uh, di rapporto deficit pill di Maastricht. Yeah. So, <coughs> I, I was a manager of an uh, investment fund. Io for, ho lavorato per tanti anni in un fondo di investimento. For 15 years, per 15 anni. Per 15 anni. Dall'82 al 97. E ho capito il sistema monetario, che mi ha aiutato a fare bene per i miei investitori. Abbiamo fatto molto buoni returns. E uh, diciamo, il fatto che io comprendessi bene come funziona il sistema monetario mi ha anche permesso di, uh, di far guadagnare bene i miei uh, investitori. Including in 1992, credo, nel 1993, abbiamo investito molto molto in fondi italiani quando tutti pensavano che erano i miei investitori. E uh, mi ricordo in particolare nel 1992, uh, um, tra il 1992 e il 1993, prendemmo anche la decisione di investire in titoli di stato italiani quando tutti dicevano che uh, la lira stava per uh, che l'Italia l'Italia stava per fare default, cosa che poi diciamo non è successo. Yes, and one of my clients who agreed with um our understanding of why Italy would not default back then was because um there was a floating exchange rate and all the reasons I told you. It's like saying Pompey wouldn't be able to make a payment. They can make any payment they want, they just take coins out of the box, right? E ovviamente, diciamo, una, una, una delle ragioni che quello che spiegavamo ai nostri clienti era che non c'era eh, nessun, nessun modo con cui l'Italia potesse fare default, perché a quel punto l'Italia eh, era uscita dallo SME, quindi aveva una valuta fluttuante, quindi poteva tecnicamente creare tutta la valuta che voleva eh, per garantire il proprio debito pubblico. Quindi era proprio tecnicamente impossibile che l'Italia facesse default. Or when the European Central Bank spent 500 billion euro several years ago to support the banking system. They just credit the accounts, it doesn't come from E quando uh, abbiamo visto diciamo uh, in quest'ultimo anno e mezzo la uh, BCE creare centinaia e centinaia di miliardi di dollari che poi sono stati depositati sui, uh, diciamo, sui depositi uh, dei, uh, dei cittadini europei, questi sono soldi che sono stati creati assolutamente dal nulla. <coughs> E questo diciamo E questo è, è, è, è stata la stessa BCE ad ammettere, diciamo, a fronte di una domanda di un giornalista, che la BCE poteva creare tutta la moneta che voleva e, uh, e che di fatto era quello che faceva: semplicemente la moneta veniva creata e poi veniva depositata sul, sul conto della, del, del ricevente. So uno dei miei clienti era Harvard Management, the university? Harvard management, the you know? Quindi uno dei miei clienti uh, lavorava alla scuola di management di Harvard. E quindi uh, appunto, insieme a questo, uh, questo mio cliente decidemmo, va bene, ma forse sarebbe il caso di andare in Italia così magari gli spieghiamo come funziona, spieghiamo anche a loro come funziona il sistema perché magari non, non se ne rendono proprio conto. So I said, sure. You know, I don't want to buy bonds if they E io dissi, sì, mi sembra una buona idea perché effettivamente investire in titoli se loro stessi non sanno come funziona il sistema, forse non è proprio una grande idea. Harvard University is very well connected. They set up meetings with Luigi Spaventa, Professor Spaventa, who was a uh, treasury um uh, secretary, or assistant treasury secretary at the time. <laughs> E diciamo, la scuola di Harvard, eh, l'università di Harvard, ovviamente era molto ben collegata anche agli ambienti istituzionali italiani e quindi organizziamo tutta una serie di incontri con personaggi di altissimo livello, tra cui anche Luigi Spaventa che, era, uh, che lavorava al tempo al, te al Tesoro. And we went, we met with e incontrammo appunto uh, il professor Spaventa al Tesoro e mi ricordo che c'era un'atmosfera molto cupa, tutti là dentro erano terrorizzati che l'Italia avrebbe fatto default da un momento all'altro. E chiesi al professor Spaventa, gli dissi, guardi, adesso le farò una domanda retorica, non risponda. E gli chiesi, perché l'Italia sta vendendo così tanti titoli di Stato? lira è perché, è perché dovete ottenere delle, delle lire per poi spendere o è perché quando spend you credit i account e quindi se non sell bond the interest rate va drop a zero instead of your 10% target o lo fate forse perché uh, se mh, de depositate dei soldi su, su dei conti tramite la spesa pubblica e poi non emettete però un ammontare equivalente di, uh, di titoli di Stato, il rischio è che il tasso di interesse scenda e quindi che non siate in grado di mantenere il tasso di interesse del 10% che vi siete prefissati. Professor Spaventa very molto like John Maynard Keynes with his suit and his vest and his pipe. <laughs> Mi ricordo che Spaventa assomigliava molto a Keynes, no? con, la sua, con la sua giacca, la sua pipa in bocca. And he's quiet for a minute he thinks about it and he jumps up and he goes, yes! And us act e Spaventa ci pensò per un minuto, poi si alzò in piedi e disse: è esattamente così, ci stanno costringendo a agire in maniera prociclica. E he goes rant against the IMF that was trying to oppose austerity. E, e, e diciamo attaccò una, attaccò con, una, con, con un attacco violento contro il, uh, il Fondo Monetario Internazionale che al tempo voleva imporre a misure di austerità molto severe all'Italia. E improvvisamente quella che era un'atmosfera molto cupa e triste divenne improvvisamente motivo di celebrazione. E allora cominciò a chiamare tutti gli altri dalle altre stanze del tesoro per sentire la nostra storia. <laughs> e a un certo punto cominciarono a fare i cappuccini per tutti e era un'atmosfera proprio festante. ero con Samuels da Harvard e abbiamo dovuto al prossimo e io ero lì con il mio cliente di Harvard e dovevamo scappare a un altro incontro, però ci tennero, ci tennero lì due ore in, in, a festeggiare con loro. One week later, the came out of no e pochi giorni dopo, infatti, uscì fuori un comunicato del... Um, del Tesoro che diceva esattamente che non ci sarebbe, non, il governo non avrebbe preso nessuna misura straordinaria e che tutti i, paghi, i pagamenti che erano dovuti ai, uh, ai detentori dei titoli di Stato sarebbero stati eseguiti esattamente diciamo, uh, nel, tempo, nel tempo giusto. E la crisi scomparve da un giorno all'altro. Very much like after Mario Draghi uh, said we'll do what it takes to prevent the fall. Same type of uh, understanding esattamente come, uh, come è avvenuto dopo che Draghi ha fatto il suo famoso discorso sul whatever it takes. So I, I understood at that point how the monetary system worked. I hadn't had to think about it before, but because of that I understood how it worked. I today MMT. Mm -hmm. E diciamo, uh, come quell'esperienza fu, uh, fu illuminante anche per me perché mi mi, mi, mi, mi permise di intuire veramente con con profondità come funzionava Uh, il sistema monetario e diciamo da lì poi eh, è nata l'elaborazione che poi ha portato alla MMT. E ovviamente mi sono sentito in dovere, diciamo, di spiegare al mondo questa teoria semplicemente perché mi rendevo conto che il mondo sarebbe stato un posto molto, molto migliore se la gente lo comprendesse. Io capito e ho fatto molti soldi per capirlo. Io lo capì e grazie a questa comprensione ho fatto anche diciamo, un una discreta quantità di soldi. Quindi per rispondere alla tua domanda se è stato difficile essere ridicolizzato dall'establishment dal, dall economico. sì da un certo punto di vista è stato difficile, dall'altro punto di vista stavo anche facendo un sacco di soldi e quindi diciamo che we, we la, la cosa per, si è compensata. Siamo diventati diciamo, una, il fondo di in investimento più performante al mondo. So e quindi questo ha reso tutto molto più semplice. <ride> okay. Ci siamo? Vuoi fare l'ultima? Ok, okay. Però si è finita. Ehm... Purtroppo, diciamo, so che io starei qua ore a parlare con, con Warren, però uh, purtroppo diciamo, dobbiamo, uh, dobbiamo passare agli altri, agli altri interventi. Le domande che avrei voluto fargli erano, uh, erano tantissime, um, però penso che il senso del suo intervento sia stato, uh, sia stato chiaro. Cioè, ormai um, la MMT ha cambiato per sempre quello che è il dibattito uh, economico e Senz'altro questo diciamo, renderà molto, molto più difficile tornare al paradigma precedente per quanto, come ci ricordava Warren, in Europa c'è chi sta lavorando per fare esattamente questo e avremo modo di approfondire anche questo tema uh, un po' più in là nella serata. Ringrazio tantissimo Warren per uh, il suo intervento e soprattutto per gli aneddoti, aneddoti divertentissimi e lo ringrazio nuovamente. Thank you, Warren. Thank you. Thank you. Hour, <ride> Dice, se avessimo un'altra ora vi spiegherei da dove viene l'inflazione. Ma insomma, <ride> se dopo volete venire a cena con, con noi, avrete modo di sentirlo grazie, direttamente grazie. da lui. Grazie, grazie Tomas. Bene, ragazzi, allora come state? Eh, è difficile, lo so, è difficile.